negli infissi di in alluminio il rinnovo non è facile come in un infisso in legno dove basta riverniciare il serramento perché in un infisso in alluminio riverniciare una superficie già trattata dove la veneciatura viene fatta al forno e possibilica a 180 gradi, non dà i risultati voluti quindi è una cosa che io sconsiglio un altro rinnovo che si tende a fare potrebbe essere la sostituzione delle guarnizioni se un infisso in alluminio è stato fatto come si deve la guarnizione è una guarnizione che non si distrugge se si è distrutta magari è un infisso talmente vecchio che oggi è difficile da trovare sul mercato pure spesso negli infissi in legno il rinnovo è la sostituzione del vetro che in un infisso in legno può anche avere un senso in un infisso in alluminio invece se vado a cambiare un vetro da un vetro singolo, passo un vetro doppio e se avevo un vetro singolo l'infisso in alluminio non ha taglio termico quindi non ha nessun isolamento non ottengo quasi nessun risultato perché vado a mettere qualcosa di isolante su un perimetro che non lo è spendo dei soldi praticamente per niente è un tipo di pratica che la sconsiglio se sei arrivati nella situazione di dover rinnovare un infisso in alluminio è meglio iniziare a pensare alla sua sostituzione oggi esistono degli incentivi importanti 50% e 110% che possono aiutare in questa spesa comunque importante e che va fatta correttamente Farla correttamente vuol dire fare le giuste scelte, vuol dire affidarsi a delle persone preparate che possono consigliarti, che purtroppo spesso non è che ti fa il preventivo, perché che ti fa il preventivo tira l'acqua al suo mulino, ti consiglia la cosa che gli è più comodo. Non sempre, ma si rimane comunque nel dubbio quando chiedi 3-4 preventivi discordanti uno dall'altro, non solo. Magari c'è quello che ti dirà no, fai il p 1 che è meglio, quello che ti dirà fai il legno che è meglio, fai l'alluminio che è meglio. Io proprio per questo motivo ho creato un servizio di consulenza che si chiama Sistema Bisacchi. Lo puoi trovare su www.blogbisacchi.it. Ti posso aiutare a capire se i tuoi inseramenti possono essere rinnovati, tra virgolette, o se è meglio sostituirli. E se è meglio sostituirli, con quale scelta, con quale tipo di posa in opera e scegliere il preventivo migliore. Ciao e al prossimo video!